Ikigai è un concetto giapponese che significa una ragione d'essere. Tutto, secondo i giapponesi, ha un Ikigai. Trovare il proprio richiede una ricerca profonda e spesso lunga di sé. Tale ricerca viene considerata molto importante in quanto si ritiene che la scoperta della Ikigai porta soddisfazione e senso alla vita. La cultura di Okinawa, un piccolo arcipelago al sud del Giappone, è stata studiata in profondità da diverse biomedicine. Infatti fa parte delle famose zone blu del pianeta, dove la popolazione manifesta una longevità superiore alla media. Gli abitanti di queste isole, oltre a vivere molto a lungo, vivono anche molto bene, seguono un'alimentazione salutare ed hanno un buonissimo approccio all'attività fisica dalla gioventù fino agli ultimi giorni di vita. Il termine ikigai è composto da iki, che significa vita, e kai, espresso come gai, ovvero significato. Quindi, un significato per la vita, vale a dire, una ragione per cui alzarsi la mattina. La parola Ikigai è di solito usata per indicare la fonte di valore nella propria vita o le cose per cui vale la pena vivere. In secondo luogo, il termine è usato per riferirsi a circostanze mentali e spirituali in cui gli individui sentono che le loro vite sono preziose. Anche se una persona sente che il presente è buio, ma ha un obiettivo in mente, comunque potrà sentire il proprio Ikigai. Questi comportamenti non sono azioni che siamo costretti a prendere, si tratta invece di azioni naturali e spontanee. Ci sono persone che in qualche modo sanno per cosa vivono, la famiglia, un sogno, un amore, qualsiasi cosa può rappresentare il proprio Ikigai. Altre persone non saprebbero rispondere alla domanda su qual è la propria ragione di vita. Una cosa però è certa, senza un senso personale della propria esistenza, la vita può diventare un contenitore vuoto. L'attenzione, quindi, andrà a tutto quanto è oggettivamente orribile al mondo, alla polarità negativa e soprattutto alla polarità opposta alla vita, la morte, nella sua accezione più spiacevole. Per esplorare e ricercare il nostro Ikigai, possiamo servirci di una piccola mappa semplificata, che nella sua struttura è diventata una specie di icona. Per muoverci all'interno di questa mappa, il consiglio quindi è quello di rinunciare alla logica e ad esplorarla in modo creativo. Per esempio facendoci delle domande su quale è per noi il valore ed il significato delle parole descritte. L'invito è quindi a giocarci e a dare al vostro Ikigai un valore sempre più sintetico. Ad esempio trasformandolo in una frase fino a renderla una sola parola. Possiamo dunque dividere queste aree in quattro parti. 1. Ciò che ami fare Passione 2. Ciò che serve al mondo, missione. 3. Ciò che sai fare al meglio, vocazione. 4. Ciò per cui puoi essere pagato, professione. Quando si crea armonia tra questi quattro fattori, il senso della vita diventerà più ricco e completo. Farsi delle domande, anche ripetute, meglio se sono buone, è molto efficace nel guardare all'interno di se stessi. Anche se non è proprio facile dare una risposta conclusiva a quale è davvero il senso della propria vita, probabilmente anche la risposta più determinata e definitiva ha dietro molto spazio da esplorare. Tutto sommato, in realtà, come per chi scala una montagna, la ricerca dell'Ikigai è quasi più importante del raggiungerlo. Il viaggio rende felici, non la destinazione, ma rinunciare ad una destinazione significa rinunciare al viaggio.